faccio l'albero perché sono particolarmente in ritardo. In realtà sono puntualissima per i canoni di Milano, ma sono parecchio in ritardo per i canoni di YouTube. Oggi è il 7 di gennaio... di gennaio? <ride> Oggi è il 7 di dicembre e ho deciso che non vado a dormire finché non vedo l'albero fatto perché non vedo l'ora di avere un'atmosfera natalizia in casa. Non mi interessa se questa atmosfera sarà dall'altra parte, passerò più tempo di là ma ho deciso che oggi assolutamente devo fare l'albero. Scusate se sentite dei rumori sottofondo, purtroppo in questo periodo ovunque ti giri c'è un palazzo in ristrutturazione quindi c'è particolarmente casino fuori, non posso evitarlo. Comunque prima di passare all'albero dobbiamo fare un po' di unboxing perché settimana scorsa mi sono data un po' alla pazza gioia. Ho fatto diversi acquisti, questo è l'unico pacco che state vedendo, ma ne ho altri tre qui sotto. In realtà uno purtroppo non riesco a farvelo vedere perché l'ho fatto consegnare in e questa settimana sono in Smart, per cui lo vedrete settimana prossima. Detto questo passiamo subito all'unboxing perché non vedo l'ora di aprire quello che c'è dentro. Alcune di queste cose sono davvero golose e io non vedo l'ora proprio letteralmente di mangiarle. Il primo pacco l'ho ordinato da Brio Gluten Free Bakery, l'ho ordinato online. Questo marchio lo conosco perché qualche Natale fa mi è stato regalato un pacco di biscotti ed erano davvero buonissimi e quest'anno stavo cercando un buon panettone, spoiler, <ride> per questo Natale perché gli anni passati ho mangiato dei panettoni veramente non degni di quel nome Purtroppo i panettoni senza glutine al supermercato non si trovano, o perlomeno si trovano, ma non sono davvero buoni. E quindi quest'anno ho deciso di investire un po' e cercare un panettone migliore. Mi sono imbattuta quindi di nuovo in questo marchio, e siccome mi erano piaciuti i biscotti, ho deciso di acquistare il loro panettone. Devo dire che mi costa pochissimo. Tra l'altro che carina la confezione! Maneggiare a modino, golosità in arrivo, mi fa troppo ridere, questa cosa. Vediamo subito il contenuto. E abbiamo. Ah, oh, che carini, cara Veronica, con questo ordine sostieni una piccola realtà artigianale in un periodo critico per tutti. Grazie, che carini, sono davvero gentilissimi. Mi hanno messo dentro anche una cartolina con gli auguri. Allora, cosa abbiamo dentro un piccolo omaggio, questo non l'avevo ordinato ma mi hanno regalato questi biscottini cacao nocciole senza glutine e li proveremo assolutamente insieme con un caffè magari. Poi ho riordinato esattamente i biscotti che mi erano stati regalati e sono i biscotti VEG alle nocciole senza glutine con 30% di nocciole, 100% gluten-free, fatti a mano. Questi ormai li conosco benissimo, per cui mi sento tranquilla di consigliarveli, perché sono ottimi biscotti senza glutine e anche veg, per chi fosse vegano. La seconda scatolina sono dei muesli proteici con cacao e cocco. Questi sono il Perfect Bio, sono um, quelli di Ambrosiae, però sono buonissimi, li vendono anche all'esse lunga, questi sono um, dei muesli senza glutine ovviamente con fiocchi di avena integrale senza glutine, uvetta, proteina di zucca 11%, semi di girasole, proteina di canapa, 6% di cocco, 6% di mandorle attivate e chi bazzica in questo giro di senza glutine... Uh, vegano e comunque buono per la salute sa che le mandorle sono meglio se sono attivate perché sono molto più digeribili così come tutta l'altra frutta secca poi i semi di chia io li chiamo così cacao in polvere 3 per di cacao more di gesso e semi di zucca più massa di cacao ovviamente bio questo è buonissimo giusto un'alternativa per la colazione e poi i re di questo ordine perché ho fatto questo ordine proprio per loro sono i due panettoncini senza glutine sono 400 grammi di panettone ne ho preso uno classico e uno con gocce di cioccolato tra l'altro questo con le gocce di cioccolato è anche senza lattosio non è vegano però un'ottima soluzione per noi con problemi con glutine o lattosio e poi questo è quello classico con uvetta e canditi di arancia. Probabilmente questo lo apriamo stasera perché non vedo l'ora, mentre quello classico lo tengo per il giorno di Natale. Abbiamo finito con la prima scatola, passiamo a quella successiva. Ovviamente quando li assaggio lo faccio insieme a voi e vi farò vedere la consistenza, vi dirò tutto su come sono, se sono buoni... Immagino di sì. Così se siete alla ricerca di una soluzione senza glutine o senza lattosio potrete ordinarli. I loro ordini di norma vengono consegnati entro sette giorni lavorativi per cui siamo ancora in tempo per fare qualche ordine per Natale. La seconda scatola invece è una cosa molto utile per la situazione che stiamo vivendo in questo periodo e cioè il trasloco. Ho comprato questo trita carta che mi serve per distruggere un bel po' di carta, per sbarazzarmi di un bel saccone di documenti o altre cose che non mi sento di buttare nella spazzatura così, perché magari ci sono dati sensibili sopra e siccome le cose che devo strappare in questo momento sono tantissime, questo sarà davvero molto utile. L'ho preso su Amazon e in versione mini, quindi perfetto per l'uso a casa. E anche questo quando lo usiamo, vi faccio vedere tutto quanto. Dovrebbe um, tritare 5 fogli per volta, e non so se trita anche carte di credito, probabilmente sì. Lo scopriremo comunque. Il terzo pacco arriva da ePharma e lo utilizzo spesso per acquistare farmaci da banco perché li trovo a prezzi più convenienti e poi anche cose di cura della persona o di bellezza perché spesso fanno tantissimi sconti e si trovano a dei prezzi molto più bassi rispetto che nei normali supermercati o normali farmacie. Tra l'altro mi sembra che hanno cambiato gestione perché... Prima non c'era quest'altro marchio e l'ho cominciato a vedere di recente e penso che sia questo il motivo per cui il pacco è così bello e tra l'altro il sito è migliorato tantissimo, se qualcuno di voi lo utilizza e non lo utilizza da molto tempo, se ci va sopra vedrà una bella differenza, comunque è molto più intuitivo adesso devo dire, lo preferisco e l'ordine è stato molto molto veloce. Non ho avuto alcun tipo di problema, in realtà non ho mai avuto problemi con loro se non durante il lockdown, ma quello assolutamente comprensibile. Ho acquistato di nuovo lo shampoo secco della Floren perché mi è piaciuto davvero tantissimo. È perfetto, davvero perfetto, non appesantisce, rende i capelli subito più presentabili, in una mossa sembrano subito puliti. E puoi evitare di farti lo shampoo ogni giorno ogni due giorni in base a quello che è la tua abitudine però io di solito li lavo ogni due giorni però quando capita quel giorno che mh, devo andare per forza avanti il terzo giorno non riesco a lavarli questi sono davvero un salvavita oppure il secondo giorno quando magari la sera devo uscire andare da qualche parte i capelli non sono proprio presentabili però Tornando dal lavoro non ho molto tempo per lavarli. Do una passata di questo shampoo e sono subito perfetti. Per cui ho acquistato due confezioni che sono davvero comodissime anche da tenere in borsetta. Non c'è una differenza di prezzo perché due confezioni piccole costano come una grande. Per cui ho preferito acquistarne due piccole. Ed è lo shampoo secco sebo regolatore per capelli a tendenza grassa. Perfetto per chi ha questo tipo di problema. Poi ho acquistato una cosa nuova che non avevo mai provato ed è uno spray anti-inquinamento, uno spray purificante alla menta acquatica e dovrebbe aiutare a migliorare la profumazione e eliminare proprio l'inquinamento dai capelli. Lo voglio provare subito. Il profumo è davvero buonissimo, devo dire. Molto molto piacevole. Poi ho comprato come refill gli shampoo perché mi erano finiti. E ho comprato lo shampoo sebo-reduttore capelli grassi all'ortica. Questo mi è piaciuto davvero tantissimo. E poi quello alla polpa di cedro, sempre per capelli a tendenza grassa. E questo è il preferito di Andrea. Comunque li utilizzo entrambi anch'io e quindi un'ottima soluzione per entrambi una coccola in più per i capelli che sono davvero importantissimi il quarto e ultimo pacco è quello più entusiasmante a livello proprio personale perché sono un paio di scarpe che volevo acquistare da un sacco di tempo ho fatto questo acquisto su Zalando perché per una giornata intera ci ho provato sul sito di Nike e non ci sono riuscita, c'era qualche problema evidentemente, ho provato pure a fare l'ordine tramite il telefono, ma alla fine non sono riuscita a fare questo ordine e quindi disperata sono andata sul sito di Zalando e le ho trovate lì. E tra l'altro a prezzo ancora più basso, quindi win-win. Avevo bisogno di cambiare le scarpe da ginnastica e ho trovato queste qua della Nike che mi sono piaciute subitissimo e le ho scelte perché dovrebbero essere perfette per correre su strada ma anche su fondi un pochino irregolari che è quello che ho io qui nei dintorni e ho scelto questo modello che è la Nike React Escape Run e non vedo l'ora di provarle Bene, questi sono i miei acquisti ora corro a fare alcuni acquisti assolutamente fondamentali per la casa e per l'albero e ci vediamo tra un istante con la decorazione dell'albero di Natale. Fin dall'inizio l'unica certezza che ho avuto è stata quella che la prima cosa che sarebbe entrata in questa casa sarebbe stato il Natale e così è. Ora abbiamo questa situazione mobili ovunque il frigo in mezzo al salone Abbiamo avuto dei miglioramenti nei bagni e cioè abbiamo sistemato questo bagno qua, abbiamo installato il mobiletto il lavandino e abbiamo portato un letto, un armadio che abbiamo già anche montato. Questo è l'armadio che avevamo in salone dall'altra parte, mi devo aggiungere la parte sopra però è pronto e siamo quasi non siamo a buon punto, però mi piace pensarlo. Abbiamo portato qui anche il mobile marrone con il tavolo e le sedie. E ora è arrivato il momento di fare l'albero e mi sarebbe piaciuto farlo in quell'angolo lì. Però lì poi ci andrà una libreria più il divano, e quindi forse il suo punto sarà questo dove poi ci andrà. Questo mobile qua, ma per il momento direi che spostiamo queste librerie insieme ad Andrea, se ci riusciamo, e facciamo l'albero là. farvi vedere alcune cose che ho acquistato per questo Natale. La prima è il tappeto per l'albero che metteremo adesso su. Poi, tutte queste cose ovviamente le ho comprate alle Romerle. Poi ho comprato questi piccoli rametti con le bacche, i funghetti, il melograno in miniatura, quindi delle cose super carine che non useremo oggi, ma useremo in un progetto che faremo nel prossimo video insieme. Poi ho acquistato anche del nastro con stelline e alberelli in tipo tessuto scozzese. Questi li userò probabilmente per i patti. Sai che sono proprio intelligente? I guanti li avevo comprati per fare questo lavoro, per fare questo lavoro e li ho lasciati in macchina. Questo passaggio ovviamente serve per far sembrare più vero un albero finto perché gli alberi veri hanno il peso dei rami e quindi tendono a scendere. Questo alberello Così sembra un po' vuotino però è un albero dell'IKEA possiamo chiedere di più ma tra l'altro ho pagato 20 euro in sconto qualche anno fa per renderlo un po' più pieno e più bello mi piace sempre usare dei rami in più questi li ho comprati qualche anno fa all'Eroam Roma e stasera volevo andare a comprarne degli altri ma la qualità è nettamente peggiorata quindi me ne ho comprati altri e mi sto accontentando di quelli che ho. Questi ovviamente mi bastano per l'albero però volevo fare anche un altro progetto e purtroppo non andavano bene però magari ne trovo qualcuno di più bello e nel caso ve lo faccio sapere così sapete dove trovarli. Ora l'albero è pronto per essere decorato con le palline ma un altro passaggio fondamentale prima di iniziare è quello di controllare le lucine perché non vogliamo fare tutto questo lavoro per poi scoprire che le lucine sono rotte It's Christmas, and some kind of love, my friend. A prete, non neanche. Speciali, di cui ne ho pochi e che andranno in punti molto, molto visibili e impatto mentre lì ho ancora delle cose tipo da utilizzare come riempitivi per riempire un pochino di più l'albero e poi come ultima cosa deciderò di mettere anche questo, questi pezzi di Utah. Rossa una pombo. E questi fiocchi li metto tutti gli anni, oppure se comprare del nastro in vellutino, giusto per cambiare un po' la situazione sull'albero. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year. L'albero è quasi pronto, mancano le ultime cosine giusto per finire bene il lavoro e riempirlo per bene. Comunque adesso si è fatto un po' troppo tardi e sono quasi le 10, non ho ancora mangiato. E se non torno di là, secondo me la faccio arrabbiare tantissimo Andrea e non vogliamo che accada. Comunque domani finiamo di fare l'albero e magari ne approfittiamo per fare anche qualche altro piccolo progettino insieme per decorare un po' di più la casa, per renderla un pochino più accogliente e per portare dentro la magia del Natale. Io vi saluto e a domani, ciao!